Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in Piedole, una breve serie in cui vado a spiegare alcuni concetti che possono aiutarci a consolidare o a comprendere meglio alcune delle principali pratiche o comunque concetti che si utilizzano magari nello sviluppo di React. Dico React perché io ho un corso di React ed è finalizzato appunto a o spiegare approfondendo alcuni di quei concetti che utilizzo all'interno del corso o per molti dare alcune basi, rafforzare alcune basi, consolidare alcune basi per comprendere meglio alcuni procedimenti che vengono effettuati con frequenza su quel framework. L'argomento della lezione di oggi è il metodo REDUCE, uno sicuramente non dei più semplici sia da comprendere che, che da spiegare, perché eh, non è assolutamente intuitivo. Che cosa serve eh, Reduce? Reduce ci permette, accedendo a quella che è la callback function, stessa che possiamo appunto passare come primo parametro ai nostri map, eh, filter, find, find index, eh, chi più ne ha più ne metta, che ci permette di accedere non solo questa volta a, al parametro item, index e l'array ma ci permette di avere quattro parametri di cui il primo corrisponde a un valore dal quale inizierà sempre la successiva iterazione andiamo a vederlo all'opera per capirne meglio il funzionamento andiamo quindi a definire somma array semplice che sarà uguale ad array semplice dot e passiamo la nostra callback function accedendo a quello che ci serve. Il primo valore tendenzialmente viene chiamato o accumulatore o total, generalmente e rappresenta quello che è il valore precedente della precedente iterazione. Noi lo chiameremo total, tante volte lo troverete come acc. Io lo chiamo total. Il secondo è l'item corrente che stiamo iterando, il terzo parametro è l'index e il quarto è l'intero array. Andiamo a consologare un po' tutti questi elementi per vedere un po' davanti a che cosa ci troviamo. Ok? E come vedete abbiamo questo return, in cui il primo valore, è, che corrisponde quindi in questo caso a total, è 1, perché la nostra iterazione partirà dal nostro primo valore. Dopodiché abbiamo come item 2 e come index ovviamente 1, perché noi ci troviamo esattamente in questo Punto al momento, l'ultimo array, abbiamo il nostro array. Dopodiché ci troviamo nella condizione di avere subito undefined. Questo perché? Perché il metodo redass ci obbliga a ritornare manualmente quello che è il valore di partenza per la successiva iterazione. Non ritornando niente, ritorna undefined, e quindi abbiamo come totale undefined 3, 2. Se io qua andassi a proporre return, Total, come vedete avremo sempre 1 perché eh, total corrisponde sempre a, al valore che, che io ritorno non è che diventa il valore precedente nel senso che prima è 1 poi diventa 2 poi diventa 3 poi diventa 4 5 6 ma rappresenta quello che io ritorno ogni volta se io andassi a dare return più item ecco che mi troverei nella posizione di ritornare effettivamente quello che è la somma di tutti gli elementi, perché ogni volta ritorno total più item e questo elemento sarà quello che nella prossima iterazione corrisponderà a total. Nel momento in cui arriverò alla fine dell'array avrò la somma dei miei elementi, ok? Infatti giungo al risultato di 15, in cui semplicemente ho 1 più 2, 3 più 3, 6 più 4, 10 più 5, ok? Questo è un esempio molto pratico di come funziona. Ovviamente nel caso io andassi invece che passare da array semplice ma avessi array, array scusatemi, iniziale, ecco che ottengo un problema. Questo perché? Perché il primo valore, ok, eh, in questo caso che, che io ottengo, total corrisponde il primo valore all'interno del mio array quindi questa roba qua e in questo momento eh, posso accedervi eh, ritornando total più item io in questo momento sto andando a pasticciare sommando quelli che sono eh, degli oggetti no qui questa roba qua è total questo è item questo è la posizione dell'indice, questo è l'intero array, vedete che qua inizio ad avere un po' di casino e ovviamente non arrivo assolutamente alla fine ad avere eh, la somma del mio array e uno dice ok perché tu a total ovviamente devi sommare item.qti se io qua andassi ad avere no, dovrebbe cambiare qualcosa e infatti io vedete che ho 4 più 1 però poi dopo sono di nuovo nella condizione in cui eh, sto sommando eh, di nuovo un oggetto perché il primo valore di total che ottengo è esattamente questa roba qua e tu dici ok se è quella roba lì vai a mettere dot qt qua e facciamo cioè, bene proviamo così in questo caso sono assolutamente non nella posizione di portare ad una vera somma perché nel momento in cui ok facciamo la prima somma va bene total è questa roba qua quindi Vado ad avere 1 più item.qt che a sua volta è 4. Ottengo 5, ma poi ho 5.qt che ovviamente eh, è undefined. Undefined più qt, not a number. E quindi ho questo tipo di problema. Come lo risolvo questo problema? Posso passare un altro valore a quello che è il mio eh, reduce al fondo che corrisponde al valore di partenza di total. In questa maniera lui non partirà da, eh, dal primo elemento all'interno dell'array, dell ma partirà dal valore 0, al quale poi io andrò ad aggiungere manualmente item.qt e quindi avrò sempre un numero. E In questa maniera riesco ad ottenere la somma delle mie quantità, come vedete è esattamente 10. Questa è la spiegazione del metodo REDUCE. Spero di avervi aiutato un pochino di più con la comprensione, fatemi sapere se, se c'è qualcosa che non vi sia ancora chiaro e ci vediamo nella prossima pillola.